Thank you. Cosa portava la Befana? Quando ero piccolo io, un po' di mandarini, che allora non c'erano i mandarini, erano in novità, a prendere i mandarini, un po' di bustulli, i lupini. Sì, poi non mi ricordo, il carbone no, non si usava nei miei tempi. C'era ben poco. Ieri e Oggi, il menù delle feste. Cosa ne manca? Ne manca niente. Allora come si fa a dire distinguere? Una volta si distingueva, perché c'era un tortellino che si vedevano due o tre volte all'anno. Si vedevano a Pasqua, a Natale… E... Il cibo, un bene primario da reperire e conservare. non c'era il di c'era con il minimo indispensabile no, un tempo non si scattava niente in che portavano dei pezzi di ghiaccio così come questo tavolo poi li, sì. li mettevano a pranzo sì. sì. si metteva su cavette, sulla finestra sì, no. mi bordo no. mio non so noi e mettevano i cibi sopra Come ti trovavi in Colonia? Stavo benissimo, mangiavo meglio che a casa, mi sfamavo, ma molto, ma mangiavo tutti i pasti proprio completi, merenda, tutto, mangiavo tanto anche, che mia mamma quando andavo a casa era cresciuta, molti calavano col caldo, con l'estate. Io stavo benissimo e non, non sentivo la differenza di molti che piangevano, voglio andare a casa, voglio andare a io non me ne fregava niente. Due epoche, due gelati. Quando dedicavo per noi era una festa perché la mamma diceva state buoni che adesso vi faccio il gelato. Mm. Allora grattugiavo un limone, mm. o due, quello che ci voleva, con la buccia che dava il sapore. Poi andavo a prendere la neve fresca, poi allora avevamo la panna, il latte faceva una bella panna, mm. grossa allora, perché con il mucco russo a prendere anche dai puntini. prendeva la panna mm. e la metteva nella, nella neve e poi mangiavamo il gelato, era buonissimo. La giovane genetario con la trombetta, la aveva la oh, mattonella sì, sopra, sì. sopra e sotto, te la fissava e eh. eh, tu ti mangiavi 10.000. L'arrivo della tv in famiglia. Io ho avuto la televisione abbastanza presto in casa mia nel 1956 o 1957 e sono stata bocciata in seconda media perché ero sempre avanti. <ride> le scarpe e il nonno a domenica si andava a messa e eh, mia madre faceva tingere le scarpe bianche dell'estate eh, dell mm -hmm. le portava al calzolaio, si dipingevano di nere e diventavano le scarpe della domenica per l'inverno mm -hmm. <ride> e il mio nonno trovava sempre da ridire, che secondo lui eravamo troppo eleganti, andare a messa con le scarpe dovevamo dare questa scarpe, perché durante la settimana avevamo scarponi se vittarvi in campagna, se il fango, eh, la luce venuta nel 50